<ride> Ciao, sono Luco, 38 anni e lavoro nell'informatica. In Io sono Elena, 27 anni, dottoranda in matematica. Lui è Giorgio, 8 mesi. Quando aveva 4 mesi si è preso un brutto virus respiratorio. E noi diciamo sempre che quando Giorgio è ammalato è come se fossero ammalati anche il suo babbo e la sua mamma. Per fortuna abbiamo trovato due bravissime infermieri all'ospedale di Imola e la loro gentilezza ci ha curato più delle medicine. Per questo, nonostante a Giorgio gli piacciono moltissimi video, Andorra. abbiamo fatto questo video e aderiamo alla campagna di ANTR. Fatelo anche voi! Fatelo anche voi! Fatelo per voi!